Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la maglia pre-match del Liverpool quella chiusa in trasferta per la stagione 22-23 nella versione fan Introducendo un look affascinante la maglia pre-partita Nike Liverpool 2022-23 Away combina una base bianca pulita con un motivo grafico all over viola composto da diverse forme e strisce Tutti i loghi degli sponsor sul petto sono neri, inclusa una versione ricolorata in nero del Bird sul petto a sinistra. La maglia Fan è la versione pensata per i tifosi e dà una vestibilità più comoda. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica, un ulteriore passo di Nike del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Cosa ne pensate? Ormai ho visto quasi tutte le maglie, quindi a questo punto siamo passati alle versioni pre-match e alle versioni da portiere. Questa, secondo me, nella mia personalissima classifica, prende 4 stelle. Una bella maglia, dei bei colori, le rifiniture sono eccezionali, fatte veramente molto bene e al costo che vedete qui sopra veramente un affare da non perdere vi ricordo che in descrizione qua sotto potete trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete Ora vi lascio la parte finale, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.